Ebbene oggi! Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix. marco 007! E siamo tornati su Super Paper Mario. Sì, sì. Allora, lui si è portato ancora avanti. Mentre noi adesso continueremo qui. Il file di YouTube. Allora. Dopo aver respinto Pugnazzo, Mario e i suoi compagni seguirono il loro Sapiens sottoterra. Oh no! Il loro nascondiglio oh, sì. si trovava lì sotto? No! Ah, <ride> Acci, abbiamo sbagliato. Acci, qui è buio stretto. Ehi, hey, chi mi ha colpito? Scusa, non volevo. I nostri eroi seguivano il lungo corridoio, ascoltando l'eco delle loro voci. Mentre brancolavano, la luce alla fine del tunnel si faceva sempre più intensa. Erano finalmente penetrati all'interno del territorio dei Florisandrians. I cromagnoli rapiti del centro città dovevano essere nei dintorni. Bello 5-3 Uncromagnoide nello che io odio come personaggio perché i suoi dialoghi sono noiosi. Vi prego. Ah, e poi non è per niente buio qua, perché si vede benissimo. Ma abbiamo Martolomeo che ci facilita la vita. Che ci, che ci facilita la vita la musica però è un pochino tipo da inseguimento no è tipo la casa buon no era la casa di mi, la casa di merluni questa a me da lì della casa merlone per voi realtà allora il pugnante buio e cavità che sappiano sappia si sì, un po' di inizio chiamano casa tana, tana, tana, tana. un camagnolide qualsiasi ne sarebbe terrorizzato nessuno è mai riuscito un attimo via. è storta la telecamera ma altri usano coraggio e forza di volontà. Cromagno Jones, preso da Indiana Jones ovviamente, mm -hmm. è uno di questi. Ok, lui è l'unico del villaggio che parla Bene. Che parla come una persona civile. Jones! Dentro, le, parla, dentro no. le terrificanti caverne, Floro, un'avventura di Cromagno Jones. No, no, un no, no, momento, me. così non può funzionare, forse è meglio. Jones! Il gusto dell'avventura, Jones, contro una mummia in carta pecorita nelle caverne Flori. Mi chiedo se possa funzionare con il pubblico del weekend. Quelli sono i gusti difficili. Salve! Mi scusi, signore. Oh no! Jones! All'improvviso dalle nebbie spuntare un essere misteriosi con la bava alla bocca. Volevano fare di Jones un solo boccone? Che ne sarebbe stato il nostro eroe? Sintonizzatemi dopo la breve cosa pubblicitaria per il fine di questa formida storia. Ok, comunque, lui praticamente ha un elmo da minatori, quindi è, non è delle, della preistoria. E poi ci sono quelli con le telecamere e con i microfoni, quindi Cioè, non lo so, più civilizzato di lui in questo villaggio. Probabilmente l'ha inventate lui perché lui è il più intelligente del villaggio. Cioè, Magnifico, possiamo. Che volete voi, stupido? Che ci fate qui? Salve, io sono Mario. Cosa se tra la scelta di se sono chiamato cuore puro? Spettacolare, favoloso, che incredibile coincidenza. Mi piacere incontrare altri avventurieri con me. Sono il settimo uccello. Sette come cuori puri. Oh, oh, oh. Chiamatemi pure Jones. Vale la pena conoscermi. E poi questo non è il passato, questo è un altro mondo. Eh. Quindi non lo so, me lo sono citato tutti... da portato durante le Però sono tutti primitivi. Eh Quindi. sì. Però non è tutto. Va bene, chiamatemi pure Jones. Vale la pena conoscermi. Il più grande degli avventurieri. Forse avete visto le avventure di cro Jones, vai in onda tutte le settimane. Bravamente Gino Leon te l'ha visto, <ride> <ride> e l'ho detto. Sì, ma un'altra epica puntata, per questo fingo di essere stato rapito. La mia stupida troupe è a zonzo da qualche parte che direttanti. Sì, e adesso c'è anche sua sorella in sottofondo okay. che urla. Sì, vabbè, Giro sì. le spalle un secondo e loro spariscono le tenebre di questa pianta. Il peggio è che loro hanno la chiave che mi fa accedere nel profondo di questo abisso. E il nostro obiettivo è trovare infatti loro. Però in realtà la chiave ce lui. Non, eh. Mi dispiace, non posso risparmiarmelo. Devo dirlo, perché questo. Vabbè, intanto non è un grande spoiler si vede alla fine del Sì, libro. però questo infame qua ci fa fare tutto sto schifo di cosa. E puoi Beh, poi... che lui aveva la chiave. Beh, poverini, sì. il cameraman, il tizio con la giraffa Ok, però non ci interessano, noi dobbiamo salvare tutte le dimensioni <ride> E ci interessa uno stupido, no? Grassone, vabbè E voi, se li incontrate... Ah, comunque, dice... questi due di cui stiamo parlando sono... Hanno una carta tutta loro Ok sì. E voi, se li incontrate, dite che vi sto aspettando e che sono in impurata Jones, l'avventuriero, vi ringrazia di cuore puro se oh, <ride> lo incontriamo certo ok il cuore puro è dentro di lui lo squarteremo dopo il 5 gnamo Mmm, che delizia eh, uh, non, ah, anche sì. se non è tanto un cuore puro non fateci caso sopra fondo ok ascoltate la musica del gioco che verrà copyrighted okay. eh, sì. questa è la porta che dobbiamo superare è chiusa a chiave ma dai non avevo capito con quello che lì ti ok salviamo Nelle, in questa in questa parte c'è cioè in questo livello c'è una carta credo non lo so o l'abbiamo già saltato, no no no è in questo livello la, okay. la carta della pietinella oh. oh. ok c'è anche la spinella Guarda. però è estremamente blu dovrebbe essere rossa la spinella No, quella quello. No, la punginella, la punginella. Eh, la sì. punginella. Questa è una spinella, è una cosa diversa, eh. No, no, sono due cose uguali. Però in questo gioco è blu. Guardi, voglio, voglio vedere... Controllo. Anche però... nel portale millenario, nel portale millenario eh, ci sono due nemici diversi. Uno blu e una, una rossa. Vabbè, tu controlli. Basta che non fai tanta... Se provo le viglia No, no, sto, sto guardando nel portamento. Ok, qui c'è il blocco con delle pillole Mario. Mm. Allora, quella blu si chiama punginella. Ok, ora prendiamo Bowser, anzi, Ah, no. sono dei nemici diversi, punginella rossa. Ah, ok. Ok, il nuovo nemico, che Però in catturare. Super Piper Mario quella rossa non esiste. Ah. Ok, volevo catturare tipo. Questi dovevano somigliare a tipo degli ambuchi. In, sape... in realtà sembrano delle lampadine. Sì, Ma infatti si sono. chiama Lanterlan. non è un Perché non posso spiegare? Oppure la... Lanterlan che, che nel portale ce ne sono tanti. Come faccio a spaccare quel blocco? Schio. Sì. Ah, giusto. <ride> Perché sono stupido? Ma è inutile. Non fa niente. Non serve. E appunto non fa niente. Nel senso non fa niente il gioco. How dare you! <ride> comunque, nel video.. Nell'ultimo video ho detto che i le nelle sono immuni al fuoco e alle esplosioni. Non è vero, solo al fuoco sono immuni. Alle esplosioni no. Ok, comunque questo nemico va in 3D. Può andare in 3D. Ah, e poi le nelle sono, sono anche ispirate agli scarafaggi, mm. quindi sì, a, avevi ragione, sono tipo degli scarafaggi. Quando è che l'ho detto, scusa? Le, quando io ho detto che sono immuni al fuoco e all'esplosione, tu hai detto che è? gli scarafaggi? Mm. No, gli scarafaggi in realtà sono immuni all'esplosione, no, al fuoco nemmeno, però alle radiazioni. Quindi possono quindi sopravvivere a un'esplosione nucleare saranno loro a popolare il mondo dopo la terza guerra mondiale probabilmente e se ci sarà no è molto probabile che ci sarà cioè le tensioni tra l'america e la Va bene, Russia dove stiamo corsa. parlando di politica ok lasciamo stare bombo sto parlando di tensioni tra la tra, uh, tra, tra il conto c'è e il cuore puro il cuore puro non è un persona ma chi è fatta l'acqua? Mm. Nessuno lo saprà Lo scopriremo Però quella qualcosa è importante, credo Perché se esiste in tutte le dimensioni dovrebbe essere importante Quello l'occhio? So. Quale? Questa? L'ultima E in più, come again? Solo quelli che esistono in tutte le dimensioni sono importanti Chi già è può essere qualcuno che contiene dei funghi, per esempio E Mario va matto nei Quindi funghi Vedi quello? Quello è importante Vedi quello? Non è importante. Ok, questo. No, era quello. Vabbè, è forza Devo grattare il naso, sono oh, Mario. No. Ok. C'è una scala oh, d'oro. No. Una scala dorata. Chissà dove. No, e con... sono gialla perché il nero si confonde. Ah, oh, bene <ride> Non c'è niente. Devi salire. Oh no, come fare? A usa Paola. Io, io la, la carta della pietronella, non l'ho trovata. Però son, conosco una stanza in cui sarebbe rischioso uccidere tutti i nemici, però è, è l'unico, suo.. Uh, cioè praticamente c'è una stanza in cui ci sono solo nemici e si trova in un uh, passaggio segreto. Sì, vabbè, però è fare, rischioso io, ucciderli. È molto rischioso. Non mi spieghi come faccio a prendere quei soldi? Ti dovresti buttare. Non, per non prendi danno. Ah è vero, sono.. i soldi, giusto? guarda che fa. Van. E eh, vado a andare in 3D. Oh no! no. Sì. E comunque dove diceva di buttarsi lui? Non me? lo sapevo! No, ma lì non, non c'è niente, anche io mi sono le Lo so, però qui c'è il Ruba, invece. Stanno solo soldi. Comunque siamo, siamo solo un po' più avanti, non siamo andati niente. Buco, da cavallino, andiamo! Gli hai mille! che allora butto qualcosa oppure prendi qualcosa butto il fango il comunque quando torniamo a svolta di là e a svolta di qua oh no. abbiamo lasciato un sacco di cose dobbiamo prenderle che senso tipo uh, cose che ti fanno alzare cioè, il l'attacco e, la, e il pd qua cosa? De, tipo degli oggetti che ti fanno alzare di, di 5 i pv e l'attacco di 1 Ok sono così importanti Servono per il 100% naturalmente Sì vabbè poi, oddio, come, come sanno? Ok allora entriamo in tutti i tubi Allora, allora. Oh! Dovresti ancora lì, non c'è niente di importante nel tubi Poi ci sono le piante piramide che io vorrei sterminare <susurre> Vai. Ok vai nel tubo, mm. nel tubo Ma perché fai 28 che è un bombo? Io non ho ancora capito Cioè persino okay. l'attacco di 5 Ok corretto Sì iniziamo un giro 3 Io lo ti so fai? Lo so me lo ricordo Ti ho detto che su so livello me lo ricordavo un po' Mi ricordavo soprattutto Anzi questo. Se, se, se vuoi andare in quella stanza che è tra virgolette sì. è segreta devi rimanere lì No Wow Posso togliermi il 3D ora, non lo so. scordo Ah, no, no, no, non dovevi andare in 3D perché in 3D si va avanti, invece cioè va indietro Oh no! C'è una, una stanza, c'è quella stanza di cui ti parlavo Uffa. Oh. Devi rifare tutto il giro non mm -hmm. hai Grazie Marco, vai in giro Scusa Io ti ho detto, ma tu non l'hai fatto Cosa mi hai detto? Ti ho detto vai in 2D E tu non l'hai fatto Non mi hai detto vai in 2D mi ha detto anzi no, però era troppo tardi. Ok. Allora, mia guida. Si dice chiedo vengo?". ok, chiedo venia. No, dai, tranquillo. Vai, tranquillo. Ok, l'abbiamo saltata. E come okay. mai allora lì ci sono? Le frecce sì. Beh, non so se è importante o no, però questi nemici sono molto, molto, molto, molto. Oh. Ok, ciao. Cromagno, fluoro cromagno, il, il fluoro cromagno non. Non, non li è... dovete uccidere, sennò no perdete i punti. punti. Quindi adesso noi che facciamo? Li uccidiamo tutti! <ride> no, ok. No. Non, non so se dovremmo, perché che utilità avrebbe questa stanza? Farti perdere i punti in una stanza troll. Eh, allora. però c'è una carta. Non è un po' una coincidenza, ti fanno perdere i punti per avere una carta. <ride> Dimmi che mi è rimasto qualche oggettino bello. No, no è, è bello. bello. No, eh? Sì, invece. <ride> Bene, abbiamo anche un... Non una mi uccidere se non è vero, ok? Perché non è, è testato. Senti, io lo uccido per, perché sono... Un killer Sì, sono... vai, vai, vai, che, se non muori tu. Perlompivi, non è che succede niente. Bene, mm. un'occasione per testare il Lampo Blitz. Okay. Aspettavo questo momento da tanto, una bella strage. Lampo Blitz, vai. Molto easy, basta scuoterlo, appunto. Mm. E ora addio andrei <ride> dietro non mi no è impossibile ah ok, <ride> ecco qui abbiamo perso poco ok niente carta, mi dispiace mario è una roccia ora, penso lei lei, lei però probabilmente un cloro comando si può catturare con una carta eh sì, esiste sì, la carta per Cromagno, ma sta nel livello 5-4. Ok. Quindi niente, era soltanto per farvi divertire con il lampoblitz. Yeah, abbiamo ucciso dei cromagnoidi, che magari era, non lo so, il figlio del, del saggio cromagno. Oppure erano delle persone importanti. No, nessuno no, è importante. No. No. Cromagnoidi non sono importanti. Mm -hmm. Stupidi! Il che non è che ti arrestano se, se li uccidi. No, tu sei, tu sei satanico, li uccidi tutti, senza rimpianti. Mario continua a guardare con quegli occhini vuoti, senza nessuna emozione. Comunque, eh, speriamo che diventi un fluorocromagno, o Romani Jones. Così uh. <ride> oh, lo possiamo uccidere. Eh sì. Okay. Mm, zangue, gnam gnam com'è che si chiama quasi una mm, zuppa di fiore Tre comunque miei. ho scoperto che ci sono pochissime ricette in so più al mare magari? ma sono veramente tante a mio parere mm, mm, non è che siano tante mmm, zungo zombie ok ora arrivare qui, qua siamo con probabilmente però resta qui perché qua c'è c'è qualcosa o per andare avanti oppure no senti mm. ok, okay mm. allora peach mm. questa è la canzone mm. della villa no quella è la era... vabbè comunque è simile direi è... è presa da lì comunque ok salvo questa parte è proprio no mi sono dimenticato ancora una volta che esistono le acrobazie che mi fanno guadagnare punti. E dovrei farle visto che i loro cromagni mi hanno fatto tutto, tipo perdere tanto. Ecco, il tizio della giraffa. Salve! Wow, ma tu non dovevi sbucare fuori? Tu sai, chi sei il Crog? Fai parte della truppa di Jones, vero? Ti sta cercando? Cosa? Tu sapevi dove essere capo? Salve, io sono Mario. Ah, ecco dove, grazie. Dea. Grazie. Audiolito tornare subito indietro. Prima però vedi quei cormagnoni con germolletti in testa. Tu lo sappi che si usano i germoli per controllare menti. Si vedi sono ti, ti attaccano. Non ha abbassato la guardia. Frog. tutti! <ride> Goda, kill them all! Kill them all! Oh oh uh oh, oh, okay, bumbo! Addio! Addio! Me. I can barely see you! Ecco qua, vendetta! Oh no! Comunque la testa mi sa che li ricresce. Eh? Mi sa che hai in floro se la testa ricresce. Non credo. Perfetto. Salve. No, perché li uccidi? Non li ho uccisi. Sono... È morto qualcuno? Non penso. Uh -huh. Non c'è niente. Tu dici? Sì. Sì. Ok, dici un po' Io non l'ho trovato per la carta per il tronello te lo sto dicendo ok ora dobbiamo tornare indietro giusto? si sì, dobbiamo cercare il tizio il tizio Bravi. grasso con la tronello la ehi come che vita? no il tizio basso con la testa non ho detto grasso ho detto grasso ah ehi nel senso che io ho una telecamera anzi non sei grasso eh lo so però sono basso ma <ride> no, non ho detto basso ok lasciamo stare ora dove... un attimo puoi, puoi percorrere la, la strada del carrellino a piedi Sì, no sarebbe in modo e no. sarebbe anche tanto no. anzi no mi sa che è impossibile perché lì dove ci sono cose là che ti schiacciano però Mario fa fai il... la giravolta quindi no Ok, dove andare adesso? E magari, scusa, provaci, perché magari sotto una di quelle cose che, che si alzano sta la carta. Mm -hmm. Perché Peach? Perché Peach può fare questo. Ok, vai avanti, sta più avanti. No. Vengo a dire, quello è utile, l'altro no. Flower slow! Comunque abbiamo già ripreso, eh? Sì. È vero. Wow! Me l'ho oh. scordato che vuoi. Yay! Hey! Fantastic! Lì dietro Monchi... Oh. Eccolo! Lo distruggiamo con Bartolomeo! Ok! Au! Oh, bombo! Spam! Spungi! Spam. spam! Oh no! Vedi, quello è utile! Lì c'è l'otto Beninese! Oh! Hai tolto, detto! Hai l'otto Fix! Allora, let's do this! Oh. Vuoi tu colpirli? L'ultimo è utile! Fake a kilo! E then destroy boom no, non è un po' allora take a kilo and destroi ok take a Mario e kilo and destroy e okay. Bowser Questo era un fine Ah eh, non si vede bene Take a Kilo and destroy Ritrar yes si possono schiacciare le un conchio? no ok perché Boom. sotto Mario non ci sono lol la cattura userà userà no, no, no. contro i tizi quelli lì che sono più alti questi? Well, si sì. Sì. Okay. cos'è che sono? I don't know, but I will kill them mm. it seems yummy for Mario it don't works non funziona mai. Una volta mi ha funzionato per la Kito. LOL, Mario Langolfiere di Clash of Clans. D the... the... Ok, qui c'è un tubo che non entriamo, però qui c'è un blocco che noi distruggiamo. Yeah! Go martom! Martolomeo! Marco Boom! Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ok, però vediamo qui sopra cosa c'è. Non c'è niente. Curo lo consiglia. Cosa? Consiglio. Cosa? Non c'è niente! Sì, smario. Anche sopra quell'altro blocco. Non lì! Così, bravo. Qui c'è Mario, lo vedi? Ok. Una brava persona. Adesso qua. Che cosa serve quel blocco? Lo scopriremo solo nella prossima puntata lì. A tutto, reality. Okay. 2D, 3D. 2D, Barra 3D. Qualcosa di... Sì, bello. Proprio quello che volevo vedere. Sì. Iniziamo il giro. Ok, il 3D è un pochino... Boh, non lo so, mi dà fastidio. È un po' surreale, Mario non si sta aggrappando a niente. Come <coughs> fa a fare 60? Guarda! C'ha gli stivaletti attaccati con la colla calda, non lo so. Cioè. c'è un motore questo carretto, è attaccato con la colla ai binari. È vero. È soltanto un carretto da miniera, non c'è né una fonte di elettricità. E neanche attaccato i binari con qualche eh, so. Non ho attaccato ai binari, quindi con il 360 dovrebbe cadere. Idem per Mario Mario non c'è un'elettricità per camminare. Mario cammina e basta. Oh no! Ma non c'entra niente. Invece non si... si stanca mentre corre. Sì, Mario può correre per sempre. Ok. Hello. Oh ah. Oh. Come oh. ti permetti di non morire? Oh, bene. Ora.. Mi sento meglio. Oh. Ok, gli altri Cromagno Sapiens. Cromagno. L'unico Cromagno Sapiens è. Cromagno, Cromagno Jones. Ups. Messaggino dato. Mmm, no, chiusa! Tu. No. Chi osa ah, Suba Eccola! Pietronelli. No, l'Anter Va bene così, mi interessa. Ok, ora come si. Almeno una carta l'abbiamo presa. Pre... sono naturali loro? no è vero lo sprecato no, l'hai sprecata per l'anterlante ah, oh, bene me l'ho scordata questa volta. ok, bomba bombero take this ne perfetto oh, oh. Oh, oh. Mario è un po' pazzo infatti ci caso Mario può, può avere delle attacche ah, epiletiche <ride> Mario is the best Mario ops Meno male che non è morto ok ok come ucciderlo senza ucciderti Girondello no il Girondello fa schifo non serve a niente se non morire oh yes Bene, no. però in effetti hanno messo tante cose per non bello. Sì, ma le scopriremo una puntata extra. Solo vive. No, no basta. Hai detto pure tu basta con queste battute. Ok, eccolo qui, vedi? Grosso. Prova in 3D. Lì. Tu lo subire ma controllo, non tu fuggire dal centro di reducazione Croge. L'ideolito dovrebbe portare il capol. forse il germoglio sulla testa e lo uccideremo. Sei uno dei signori della troupe di Jones. Vuole che torni da lui. Cosa? Tu non. Tu conosci Ricap? Videolito è un po' di di questo mondo. Salve io sono. Praticamente quelli con il germo. Che dov'era? Oh, lui dire me, aspetta qui, Videolito è sicuro che lui dimenticare un secondo dopo. Lavoro di videolito è noioso. Videolito era tornare indietro. Grazie Krog. Tu sei noioso, Videolito. Lol. 2D. Ti... Uh. Oh, oh, oh, oh. Cosa, non c'è niente. Devi controllare ogni cosa. Sì, oh. questo è lo stesso che facevo io. E tu dicevi che non dovevo farlo. No, io ti dicevo di non uccidere tutti i nemici. Poi, poi mi sono ricordato che c'era l'esperienza in, in Super Paper Mario. E allora ho, ho, ho detto che okay, va bene, uccidimi tutti. Sì, e eh, almeno dovevi dire più. Perché io, per tu non volevi che io andavo in ogni posto, io, sempre in serie di per trovare tutti i nemici ammazzati. Perché è noioso, ok, i soliti 360 hanno senso. Oh già. Senza sense. Dai, si può saltare, è noiosa sta cosa. questo è noioso non andare in 3D. È, uccid è bello uccidere i nemici. È uccidere belli gli nemici. bello che Mario nemmeno si diverte, cioè resta così. <ride> Quando il muso fuori dal coso e poi muore, vedi? Non c'è nemmeno un tappetino per alleviare la causa, no eh? Ok, ora torniamo all'accromagno Jones. Come fanno i floor sappi non Lo usa. Con il Basso. potere della mente Quindi i germoli. Ok. Ora, noi spostare questa pietra, non ne piro. Noi, noi non perdiamo niente. Lui senza poteri. Dovrebbe farlo Bowser, ma Bowser non voglia. Mm. Yeah. Bowser, Bowser, Bowser. Bowser potrebbe chiamare scagnozzi non dalla parte di conto. Ah, il bello è che in, in molti giochi, vabbè, non molti, però. In alcuni giochi c'è cioè Bowser potente. Uh, anzi, gli scagnozzi okay. di Bowser uh, diventano gli scagnozzi di qualcun altro. Perché? Sì. Perché questa crepa? Okay. Uh, io... Aspetta, Kilo. Bongo Boh, non puoi distruggerlo. Vedi? Yeeee! Yeah. Pietronella. Io forse ho no? Probabilmente sì. E forse altri cromagno zappies da uccidere di magari no, veramente ok tanti sono soldi umani solo tanti soldi beh, vabbè comunque una cosa che posso per che ho vedi che le monete non danno soldi no i punti non eh, gioco almeno. vabbè ma nemmeno niente in di world sicuro si sì, sicuro ok comunque che dicevo, ah, eh, gli scandazzi di Bowser in molti giochi di Mario Luigi praticamente abbandonano Bowser per unirsi a Soghigno oppure, oppure nel caso di questo gioco al Conte Cenere. va bene che non è la loro scelta in questo gioco però comunque diventano gli scandazzi di qualcuno beh però spesso anche il Conte grazie a una, micro, grazie una micro, miracolosa svolta delle 20.000 mi riuniranno a federe tu Beh, però una cosa, Shhh. tipo... Ma non c'era tempo per festeggiare, dobbiamo soccorrere la sì. vita. Quel pericolo alle costruzioni ci cioè entriamo nella caverna proibita. Per farlo usiamo la chiave che apriva l'ultima porta del mondo, solo arrivi. Allora, hai la chiave giusta? Dammela. Cosa? Tu prendere in giro? tu non dare chiave? Oh, strano davvero? Chi? Cosa? la chiave? E che parli così? Non lo so. Sì, genio, la chiave, non dirmi che non, che ne, non ce l'hai neanche tu. Ah, io avere le chiave, ma oh, yeah. allora ce l'hai, bella finta, bella finta, dammela, svelto. No, Krag, devo avere la chiave prima, non ora. L'avresti persa? Un tragico errore rovina la missione. I dei avevano abbandonato Jones, gli dei non esistevano su Paper Mario. No, Krag, Jones dice, tu, tu la perdi, questa la tengo io. Così Jones perde le chiave. Prendere, non, Prende non perdere. Chiave. Falso. Se ciò fosse vero, la prova sarebbe nella mia tasca, ma non c'è. Dì, no, Ecco! Ho pure inventato le tasche. Eh? Oh. Jones! Miracolo, come per magia la chiave per tutela, trova tornata nella mia tasca. La caverna sfidava la comprensione dei cromagnoli, era un luogo di miracoli. Mario aveva fatto tanta strada per nulla. Una forza. Dove, dove, dove, dove. Già vero, yeah. è in tasca. Imbarazzante, che razza di Krog. Già vero, io non so aprire. Fortunata svolta negli eventi, tutti hanno contribuito a questo successo. Ah, beh, beh. Avanti è l'ora di avviarci all'ultima porta chiusa che conduce nel profondo. Se i miei dati sono corretti, e sono lo sono sempre, questa chiave dovrebbe aprire quella porta. Lol, davvero. Dietro potrebbe esserci una trappola Cucu. che ci risuperà. Cosa dici? Vuoi aprire la tua porta qualsiasi cosa che possa essere inaugurato? Incredibile, che coraggio! Salve, io sono Mario! Pensavo di aprire lei a maestra ci ti tanto Non che abbia paura, non diciamo, scioc sciocchezza. Ma avventuriero conosco le fuori, non scoperto. <ride> ti cedo il comando. Yee, Chiave! Ci abbiamo e ti aspettiamo vicino alla porta. Vieni quando vuoi. Ci vediamo presto? No, 34 minuti. Eh lo so. Se magari, magari Mario vuole entrare nel tubo. Eh, continua a prepararsi. L'abbiamo fatto, finito. Sì, ok. Chiave. Yeah, oh. Ah, bene. E loro yeah. non vengono. <ride> non ne frega niente. Ok. Fare il giro? Yes, Mario wants Ok, è inutile andare in 3D. Mm. Mm. No? Comunque il livello è quasi finito. Cosa? Margelli. Perché? Non serve a niente. Tanto non sprechi niente. E poi vedi meglio le cose. si, sì, vedo meglio l'inutilità della fisica in questi giochi. No, è la in esistenza però. E appunto, l'inutilità non, non è. la parola giusta Oh no! Mario is dead. No, Mario, wants to drink some milk? Ma Mario cercava un latte caldo, ma non no, no, c'è. Ok, il bello è che loro non è che arrivano, eh. Cioè noi siamo già, già abbiamo fatto tutto il giro. Vabbè, vabbè. Qui ci sono degli smeraldi che renderebbero Mario ricco. Sm ricco... Smeraldo. No, ricco sfondato. Ricco boh. di vitamina C. Ma Mario non è ricco di vitamina C. Vai, no, Bowser Bowser! lo so! non so? che... che ogni, ogni volta! yeah! <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> mi <data di susurra> l'ultima <qualsiasi susurra> stella no, non è vero nel mondo 8 non ci sono, nel mondo 7 scusa, <susurra> ci sono <susurra> Se nel mondo 7 non ci sono, non ci sono. nel mondo 7? 7 Bowser si è baccato nel, nel, nel pavimento, bene Ok, comunque ci sono anche Floro Sapiens viola Che nessuna differenza Ok, poi l'Eatbox di Bowser gigante incomprensibile <ride> Bowser poi che fa le combo Allora... Vai, si vai Uh, chissà cos'è, cosa farà? C'è solo un modo per scoprirlo Lo buttiamo Apriamolo la sono una cosa cavallina, sono inutile per ora In realtà il pacco è sopra di me ancora, io lo sto tenendo però Ok, apriamolo Probabilmente sarà un pacco bomba. No, continuiamo già Ok Edzo, allora Tonico più Ce l'abbiamo già Ah, wow, lo dobbiamo usare adesso Ok Niente, è inutile Il pacco lo Com'è? Come è? Ah è inutile, che ci serve? Tanto noi finito il punto Appunto, lo so, bravo. Yeah. Vai Mario! Dai che oh. questo video sarà lunghissimo. Boh! Ok, e ora? Non c'è niente! Ok, vai indietro, ho visto un'altra cosa. Cos'hai visto? Ho visto Tell me what have you seen. Eh, questo. Quello! Ah, oh, wow, Ok. okay. okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ti ho okay. lasciato fare perché pensavo ci fosse ecco, la punta pu Perfetto, per allora, di Cromagno Jones non è per, non è, Mario e i compagni non ebbero più giaccia Ma loro decisero di finire il livello, addio Cromagno Jones Sei stato sempre nei nostri cuori, io ti odio però vabbè Fino al livello! Tanto lo incontreremo nel 5 4, ti ho già detto che lo squartiamo in quei in episodi mm -hmm. Vuoi salvare i tuoi progressi? Okay. Sì. Okay, e yeah, ho quasi 40 minuti, ciao